Sì, grazie Presidente. Con l'occasione ringrazio anche la consigliera Mussolini per aver presentato questo dispositivo. Noi riteniamo un dispositivo importante insomma, nei contenuti, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'amianto. È un tema diciamo, eh, di, di importanza eh, non di poco conto. Noi eh, a tal proposito abbiamo convocato tempo fa una commissione. E commissione Ambiente insieme alla Commissione Scuola, perciò una commissione congiunta proprio per affrontare questo tema che di fatto è un, non è un semplice tema ma comunque proprio una criticità a tutti gli effetti, proprio per sapere e conoscere eh, lo stato dell'arte attuale eh, da parte insomma, del Dipartimento Ambiente e del Dipartimento Scuola sulla questione dell'amianto e conoscere anche... Ehm, i municipi e sapere diciamo, ad oggi quello che i municipi hanno fatto. Ecco, Il Movimento 5 Stelle su questo tema eh, si è mosso, si è mosso anche velocemente perché le giunte municipali hanno eh, richiesto agli uffici tecnici proprio di stilare una mappatura georeferenziata che possa eh, creare una fotografia molto dettagliata nei municipi di Roma. Questo è stato fatto tempestivamente, è stato fatto anche in modo molto eh, complessivo perché non riguarda soltanto le scuole ma riguarda tutti gli uffici e eh, tutti eh, diciamo gli, st gli stabilimenti sensibili, perciò case di riposo, eh, ospedali e vi discorrendo. Questo è importante perché il tema dell'amianto è un tema centrale, soprattutto per l'ambiente, perché sappiamo che può provocare delle patologie molto serie come lei ha appunto evidenziato. Io aggiungerei anche il misoterioma pleurico che è una, una patologia. Eh, molto seria, insomma, che provoca ingenti danni all'organismo anche di carattere oncologico. Ecco, noi abbiamo richiesto appunto, di creare un ufficio in ogni municipio un ufficio proprio per l'amianto, dedicato all'amianto, dove ogni cittadino può andare nel proprio municipio e può segnalare quelle criticità che ad oggi l'amministrazione o il dipartimento non è riuscita a rilevare. Ecco, allo stesso tempo noi abbiamo richiesto di creare un ufficio apposito all'interno del Dipartimento Ambiente, proprio per affrontare in modo coordinato anche con gli altri municipi di Roma Capitale, perciò il, il mi scusi, Dipartimento Simu, il Dipartimento Pau, insomma proprio per creare un coordinamento anche a livello amministrativo e eh, inserire all'interno di questo ufficio preposto un tecnico per l'amianto, il tema dell'amianto è un tema che deve essere affrontato da esperti, non è un tema sicuramente molto semplice ed è chiaro che deve essere eh, diciamo, affrontato da tecnici esperti proprio su questo tema. Noi la ringraziamo insomma, per aver presentato questo dispositivo, il suo collega di Priamo era presente alla Commissione e comunque ringraziamo insomma, Fratelli Italia per il contributo che ha dato su questo tema. Noi oggi siamo tenuti però ad astenerci su questo dispositivo proprio perché abbiamo affrontato questo, questo tema. Insomma, la ringrazio e con l'occasione eh, organizzeremo a settembre una proiezione qui in Campidoglio, proprio sull'amianto, un, eh, un, diciamo, eh, un documentario che è stato proiettato alla Camera. Che, eh, diciamo in forma eh, di eh, cronistoria racconta un po quello che è stato fatto ad oggi insomma, sul tema dell'amianto.